Protezione del clima o affari di milioni? Benvenuti su CLATV. Nel 2006 l'ex vicepresidente americano Egua presentò il film Una verità scomoda. Questo film dà delle prognosi apocalittiche per l'umanità per via del riscaldamento globale. Per esempio affermava che entro un decennio il clima anggiaro sarebbe stato privo di neve, l'Artite sarebbe stata priva di neve entro un prossimo futuro e gli orsi polari sarebbero annegati. Nulla di ciò si è avverato fino ad oggi, anzi nel 2014 il ghiaccio artico fu provatamente più spesso e coprì una superficie più grande che al momento delle predizioni di Elgo. Ma Elgo l'ha fatto missione sua, di convincere il mondo di un cambiamento climatico causato dall'uomo e dell'urgenza di un'ecopolitica globale. In un'intervista ha menzionato come prova delle cat catastrofi naturale come per esempio la grande frana del 23 agosto 2017 a Bondo, villaggio svizzero di montagna. Anche Doris Leuthard, ministro dell'ambiente svizzero, segue le stesse orme. Però vari geologi hanno dibattuto che i processi di una frana inizierebbero già migliaia di anni prima e che non si potrebbe provare un nesso statistico tra cambiamento climatico e frane. Significativamente va detto che EGO ha assunto un ruolo chiave nell'approvazione di leggi che presumibilmente dovrebbero regolare le emissioni a favore della protezione climatica. Inoltre esige che si riscuota una tassa climatica su tutte le attività umane. Per esempio in Svizzera è pianificata una triplicazione della tassa del CO2 sui combustibili a 240 franchi per tonnellata. Ma gli importa veramente il clima o cerca piuttosto interessi finanziari? Grazie all'aiuto di una società commerciale di CO2, il suo patrimonio privato è salito da 700.000 dollari nel 2000, a stimati 172,5 milioni nel 2015. Perciò ora 30.000 scienziati intendono accusare Algor di frode. Ma di sicuro Algor non è l'unico ad approfittare dell'affare climatico. Chissà dove vanno a finire tutte le nostre tasse climatiche. Arrivederci, alla prossima. Arrivederci.